Colgo anche l'occasione di chiarire la differenza tra angoli e lati con le seguenti immagini. Angoli. Lati. Bene, adesso credo che possiamo iniziare. Premetto che quando affronteremo un caso, non ci dilungheremo troppo sulle relative possibilità speculari. Questo comporterebbe un'inutile perdita di tempo. Siete quindi sin da subito invitati a fare pratica in tutte quelle casistiche che non saranno considerate tenendo fede alle regole da seguire ben spiegate durante la trattazione del caso principale. Innanzitutto affrontiamo le quattro risposte dell'avversario che ci permetterebbero di vincere sicuramente. Se egli posiziona il suo segno qua, oppure, qua, oppure, qua, oppure, qua. È possibile utilizzare la medesima strategia per avere la meglio. Considereremo come caso principale la seguente situazione, l'avversario risponde alla nostra mossa posizionando il suo segno sullo spazio numero 6. A questo punto posizioneremo il nostro secondo segno su un angolo adiacente al suo primo segno. In questo caso un angolo adiacente al suo primo segno è lo spazio numero 3. Oppure, lo spazio numero 9. Anche in questo caso è indifferente, poiché si creeranno due diversi casi speculari e noi ne tratteremo solo uno. In questo caso l'avversario verrà da voi costretto a impedirvi di fare tris posizionando il suo secondo segno sullo spazio numero 1. Questa sua mossa non creerà alcuna situazione che ci costringa ad intervenire prontamente. Essendo liberi di scegliere, andremo a completare la strategia vincente posizionando il nostro terzo segno sull'unico angolo che ha entrambi i lati adiacenti vuoti. In questo caso solo lo spazio numero 7 soddisfa questo requisito. Adesso il nostro avversario si ritroverebbe a dover bloccare due tris con una sola mossa, e questo è evidentemente impossibile. Abbiamo vinto! Vi ricordo che questa tecnica è utilizzabile anche negli altri tre casi speculari, ovvero se il nostro avversario posizionasse la seconda mossa sullo spazio numero 2, oppure sullo spazio numero 4, oppure sullo spazio numero 8. Adesso analizzeremo il caso in cui il nostro avversario risponda alla nostra prima mossa posizionando il suo segno su uno qualsiasi dei quattro angoli. Anche in questo caso esamineremo solo una possibilità, essendo le altre ad essa speculari. Analizzeremo quindi il caso in cui l'avversario risponda alla nostra prima mossa mettendo il suo segno sullo spazio numero 3. Posizionare il nostro secondo segno nei quattro seguenti spazi porterebbe la partita al pareggio. Nei lati con gli angoli adiacenti entrambi vuoti e negli angoli successivi a quello dove il nostro avversario ha posizionato il suo primo segno. Se invece posizioniamo il nostro secondo segno in uno dei due lati adiacenti al primo segno dell'avversario la partita finirà in pareggio con una probabilità dell'80%. Il restante 20% indica la nostra sconfitta. Le motivazioni della nostra sconfitta che significherebbero vittoria per l'avversario, verranno spiegate nel prossimo video, dove giocheremo in difesa e vedremo come questo errore dell'attaccante significherebbe vittoria per noi. L'unica mossa che potrebbe permetterci di vincere, con una probabilità del 67%, è quella di posizionare il nostro secondo segno nell'angolo opposto a quello dove l'avversario ha posizionato il suo primo segno. Il restante 33% indica il pareggio. Con questa mossa l'avversario è libero di scegliere dove posizionare il segno successivo senza costrizioni. Nel caso in cui posizioni il suo secondo segno in uno dei due angoli rimanenti la partita finirà in pareggio. Nel caso in cui posizioni il suo secondo segno in uno dei quattro lati la partita terminerà con la nostra vittoria. Se sceglierà uno dei due lati adiacenti al suo segno sarà sufficiente impedirgli il tris con la nostra terza mossa. Questo creerà infatti per noi una doppia possibilità di concludere con un tris. Abbiamo vinto. Se invece l'avversario sceglierà uno dei due restanti lati, dovremo completare la strategia vincente posizionando il nostro segno sull'angolo che possiede entrambi i lati adiacenti vuoti. In questo caso è lo spazio numero 9. Anche adesso, avendo una doppia possibilità di concludere con un tris, abbiamo raggiunto la vittoria. In conclusione vi invito ancora a provare i vari casi speculari per prendere dimestichezza con queste tecniche. Nel prossimo video vedremo le tecniche di difesa nel qual caso il nostro avversario apra centralmente. Buona giornata!